Eh, buongiorno a tutti ragazzi, sono il Rezzo e dopo molto tempo torno a fare uno dei miei soliti video in cui parlo di cose a tematiche rispetto al canale o meglio rispetto a quello per cui era nato il canale che appunto era una cosa più legata al mio progetto musicale che continua ad andare avanti, insomma adesso parte questa pausa covid ovviamente e niente, però vedo che mi piace proprio anche condividere dei pensieri che vanno un po' oltre diciamo il tema della musica o dell'arte di per sé. E quindi voglio parlarvi, come vedete dal titolo, in, questa, eh, in questo video, della felicità. E temone, eh, quello della felicità, eh? è difficile fare un video che possa racchiudere o dare una risposta chiaramente alla domanda che mi sono posto, quindi che cos'è la felicità? E però proviamo un po' a ragionare diciamo su questo concetto per cercare di chiarire un po' eh, premetto che ovvio che le cose che dirò che citerò sono eh, delle semplici allusioni per forza banalizzerò molto eh, per esempio eh, parlando adesso volevo mh, parlare un po' della storia da dove nasce questa, il concetto della felicità come la percepivano gli antichi chiaramente io non sono uno studioso dell'etica Nicomacea e quindi vi riporto banalizzando un po' quello che era il pensiero ma il fine di questo video non è quello di fare eh, storia della filosofia o cose di questo tipo ma semplicemente dirvi quello che penso comunque tagli, eh, bando le ciance eh, dicevo ho fatto un po' una ricerca so, ho scoperto che i greci chiamavano la parola fil, eh, felicità eudamonia che eh, letteralmente significa avere un buono spirito guardiano da Eu, buono, e Daimon, demone quindi avere un buon demone e questa cosa ovviamente ci fa subito capire già dalla, dalla, dal nome diciamo di, di questa parola che eh, sembra come che la felicità fosse una cosa che non dipende direttamente dall'azione da, dal, dall dell'uomo ma è la conseguenza semplicemente di una specie di buona sorte, tanto, tanto è vero che viene citato anche un altro termine che è eutachia. beh vado a leggere, non è che le so a memoria queste cose e che vuol dire proprio buona sorte, quindi è come se a un certo punto ti capitasse di essere felice, cioè pone l'accento sulla aleatorietà, insomma, di, di, di questa felicità. <ride> allora, scherzando, mi veniva da pensare, non so, due greci che vanno al bar, non so se non credo che allora ci fosse il bar, ma facciamo finta: vanno al bar, e eh, ciao, ciao, ciao Tony, eh, non credo neanche si chiamassero la Tony, comunque. Come va con l'eudamonia? Eh, ma bene, bene, devo dire, l'altro giorno guarda, non me lo aspettavo, mi è capitato di essere felice, ero proprio felicissimo e così poi è svanito tutto e è andato, eh sì insomma, ecco, adesso ovviamente scherzo, ma eh, per dire che appunto eh, sembra un po' limitante questa, questa definizione perché ci fa stare fermi, no? se, se io penso che sia il buon demone a portarmi la verità eh, non posso fare molto insomma se non pregarlo o cose di questo tipo e quindi eh, è vero, è così vi è successo di eh, semplicemente essere felice perché vi è capitato può anche essere magari i greci tante volte hanno, la vedono lunga anche se appunto eh, scrivono migliaia di anni fa e un'altra cosa interessante è che dice anche che nella lingua tedesca la felicità si intende allo stesso modo eh, con la parola eh, fortuna infatti gluck significa sia felicità che fortuna e quindi anche in questo caso viene sottolineata questa cosa cioè una correlazione tra la casualità o la fortuna e invece questo sentimento della felicità anche la parola inglese happiness deriva dal verbo to happen quindi succedere, accadere e quindi anche qui si allude all'occasionalità della felicità all'alleatorietà della felicità e, quindi ecco, sono andato poi a vedere diverse citazioni, potete trovarne su veramente di tutti i tipi, di tutte le culture, dalla cultura mesopotamica al Buddha, io adesso ovviamente ho preso quelle che mi sembravano più, più stringate e più convincenti e ne ho trovata una di Galimberti. Un, insomma, un intellettuale, quasi contemporaneo, che dice la felicità è la condizione di, bene, di benessere di rilevante intensità quindi una certa intensità caratterizzata dall'assenza di insoddisfazione e dal piacere connesso alla realizzazione di un desiderio nel suo con il desiderio, la felicità rivela il suo carattere circostanziale, cioè il suo legame a condizioni di fatto complessive e transitorie, da cui dipende anche la sua caducità. E qua di nuovo si va a battere sul tasto che la felicità è una cosa che si prova in un determinato momento, non è una condizione eh, esistenziale costante, e, e quindi diciamo, come, è, eh, come può accadere può anche finire nello stesso modo aleatorio, quasi casuale, anche improvviso e qui allora sì, bisogna pensare chiaramente alla differenza tra piacere cioè ciò che ci dà magari felicità in un singolo istante come può essere quello di insomma, mangiare un buon piatto bere un bicchiere di vino e che ne so, fare l'amore, oh, tutte queste cose che ci danno senza una grande gioia immediata che appunto sono molto aleatorie, durano poco, non, non, non vengono protratte nel tempo. E quello che invece è una gratificazione, cioè la percezione che ogni giorno della nostra vita noi stiamo facendo quello che, che, che vogliamo fare, quindi ci sentiamo soddisfatti, gratificati della nostra vita. Ovviamente nel primo caso... Eh, dobbiamo appunto sottostare a questo buon debole eh, nel secondo caso invece c'è il modo di trovare una forma di, di, di felicità che non sia così aleatoria e così eh, così sfuggente ecco, e, eh, ecco eh, mi collego qua a un'altra definizione che ho trovato di cui tra l'altro non ho segnato l'autore ma non è importante perché insomma, stiamo parlando così colloquialmente insomma, di quello che, che si pensa, e dice «Felice, dalla stessa radice di fecundus, quindi proprio fertile, che si sente pienamente soddisfatto nei propri desideri, che ha lo spirito sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni, e gode in questo suo stato». E gode in questo suo stato. <ride> E, ecco qua si aggiunge un elemento importante quindi lo spirito sereno non turbato dal dolore perché ovvio che se hai un grosso dolore in quel momento è difficile percepire la sensazione della felicità ma soprattutto la coscienza della felicità cioè se io mi, mi sento felice ho la prova inconfutabile che lo sono davvero e, e quindi e questo forse ecco, è una chiave che ci può aiutare anche a capire nella nostra vita se siamo felici o no, cioè io posso dire mi sento felice, cosa mi rende felice, quante volte sento questa sensazione in un giorno, in una settimana, in un mese, chiaramente è tutto relativo, no? cioè, magari uno si accontenta di esserlo due volte al mese, non lo so, o il sabato o la domenica però eh, appunto questo appunto, ci dà veramente una percezione al di là della retorica, delle definizioni, delle idee e quant'altro una, una risposta vera insomma e l'altro concetto che trovo veramente eh, fondamentale è quello di virtù infatti ricorre spesso in tutte queste definizioni che ho letto un po' attraverso anche i secoli, ehm, che cioè l'idea che la virtù possa condurre a, a una felicità più stabile, più solida, più, più duratura nel tempo. È vero? Eh, anche qua la parola virtù eh, si potrebbe discutere per giorni su quale sia la vera definizione diamo per scontato che virtù semplicemente è, è la voglia di migliorare la voglia di migliorare se stessi e quindi perseguire un ideale quindi perseguire un ideale davvero ci rende più felici? io personalmente credo che senz'altro sì sì, senz'altro eh, il non avere un ideale eh, ci porta tendenzialmente a sederci, ad accettare lo status quo e di conseguenza anche a non creare quelle condizioni che magari ci potrebbero davvero rendere più felici, più eh, appagati più soddisfatti e... Dopodiché insomma, ci sono, si trovano appunto sempre su questa definizione vari, vari aspetti, per esempio nel, nel 7-800, momento in cui si andava verso la creazione di stati nazionali, si sente il bisogno anche di aggiornare questa definizione ehm, sottolineando l'aspetto sociale, anche questo è un aspetto molto interessante, cioè, è senz'altro vero, cioè, poi noi possiamo essere felici senza gli altri? la felicità può essere una condizione totalmente disgiunta dalla relazione con gli altri? Anche qua io credo di no. Poi magari non è vero, nel senso che ci sono gli eremiti, i bonzi buddisti che stanno a sono sasso in Tibet e sembrano magari più felici di tante persone che hanno relazioni, però eh, obiettivamente a quanto meno per l'uomo occidentale eh, è molto difficile essere veramente felici se non è a quanto meno una relazione, un amore un, un figlio ecco, torna eh, diciamo riassumendo un po' tutte queste queste cose teoriche diciamo e adesso arriviamo al discorso, anche perché se no la chiudiamo qua con questa trattazione pseudo-storico-scientifico-filosofico da Quattro Soldi e vi dico semplicemente quello che penso eh, io ho sempre perseguito la, la felicità nel senso che mi sono sempre chiesto fin da ragazzino praticamente quale cosa fosse e quindi dove poterla cercare la risposta mi è stata data spesso dalla musica e viene soprattutto la canzone delle cioè berry, dei Beatles che dice All oh, you need this love e quindi ho sempre pensato che la felicità fosse direttamente collegata all'amore non esiste felicità senza amore e quindi avendo sempre perseguito questo l'ho trovata devo dire spesso eh, e tuttora sono innamorato di mia moglie dei miei figli e credo che questo sia veramente la vera fonte della felicità e nello specifico proprio i figli devo dire eh, sono la, la fonte più grande della mia felicità nella mia vita e, e qui infatti mi viene in mente quella definizione di cui si parlava felicità uguale dalla stessa radice di fertile e fecondo non è un caso perché obiettivamente a livello esistenziale per un uomo eh, questo non vuol dire che uno che non ha figli non possa essere felice ma Tanta parte, secondo me, della felicità dell'appagamento di un uomo sta in quello di, di riprodursi, di vedere la propria storia riversata in quella dei, dei propri figli, quindi una sorta di continuazione, no? una, una ricerca quasi di, di immortalità e quindi come faccio a sapere che avere felicità non, non si può dimostrare ma si sente mi sveglio la mattina e sono felice, non ho la paranoia di andare a lavorare non, ho, non mi sento grossi problemi perché vedo il mio bimbetto di, di 8 mesi che ride o piange in ogni caso mi fa sempre commuovere, mi fa sempre sentire che la mia vita è piena è importante, stessa cosa per l'altro bimbo, quello che invece è più grande ha 7 anni eh, che viene da me, mi racconta le sue cose mi abbraccia ehm, eh, quindi insomma in sostanza mh, tutto questo discorso è per una cosa molto semplice, molto banale che la eh, prima cosa che noi dobbiamo cercare se vogliamo essere felici è l'amore ovviamente in senso lato non vuol dire adesso dobbiamo andare su Tinder e cercare per forza una donna, un amore a caso, però diciamo di orientare la nostra mente, il nostro desiderio verso questo rispetto a avere una macchina più bella, una casa più bella, che non guasta per l'amore del Signore, ma sentirsi pieni, soprattutto con gli altri, quindi riuscire ad amare, essere abbastanza liberi interiormente da riuscire a dare agli altri questo punto è banale da dire non tanto da, eh, da fare però una cosa è certa questa felicità per questa felicità non c'è bisogno di nessun demone né buono né cattivo detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e di non avervi troppo rotto le palle con i miei discorsi e mettete un like iscrivetevi se non vi siete iscritti e soprattutto fatemi sapere la vostra definizione, perché a me piacciono proprio le definizioni, capisci? Tipo, felicità uguale scrivete quello che volete, felicità uguale la giacca, felicità uguale la piadina romagnola, quello che volete, ma è interessante sapere anche gli altri come la definiscono. E detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!